Adesso andiamo all'altra all eh, esperienza e testimonianza. È quella di un sacerdote, fratello di una persona con disabilità, eh, eh, che è incaricato nella sua diocesi quella di Milano di seguire un po' la pastorale della disabilità. Anche se non sbaglio con gli scout, adesso ci darà meglio lui. Si chiama Don Stefano Buttinoni, l'abbiamo conosciuto con Don Alfonso e le altre persone del Mar eravamo presenti in occasione di un incontro della conferenza episcopale italiana del settore appunto delle eh, catechesi delle persone con disabilità. Poi l'ho incontrato, Il no, giorno di Santa Lucia dell'anno scorso all'ECO, dove Unione e Macca hanno organizzato insieme la, per celebrare una manifestazione celebrativa tra la giornata del cieco e della festa di Santa Lucia e la sua testimonianza mi sembra molto molto significativa. A te la parola Don Stefano e grazie per aver accettato per il nostro invito. Grazie, grazie Michelangelo. Ecco, io ti chiedo di, che questo sia un dialogo, ecco, io non, non voglio fare conferenze. Ecco. Ma introducilo brevemente, così in ecco. 5-10 minuti e poi parleranno gli altri. Ecco, daremo sì, la parola alle persone. Per però tu, tu resta... Resta col microfono aperto così sì. mi interrompi, ecco, facciamo la cosa più, più fresca possibile. Va bene. Eh, allora sì, io sono Don Stefano eh, sono nato nel 67, ma mio fratello è nato nel 1960, quindi non è proprio più un giovincello, è eh. mm -hmm. appena appena uscito dall'adolescenza. E... <ride> eh, eh, e lui è nato con disabilità e quindi io, da, fin da piccolino, sono son sempre cresciuto in questo ambiente e eh, la, la cosa interessante è che, eh, sempre vivendo lì vicino, ho visto un po' tutta l'evoluzione, no? eh, <coughs> Pensate che Robertino <coughs> non è stato accettato alla scuola materna, quella delle suore, eh, perché appunto non, non camminava ancora, eh, anche se era già, già grandino, no? E allora le suore dicevano no, se non cammina non può venire, no? <coughs> perché qua ci sono troppe scale. Ma eh, insomma, dopo tutto pesava anche poco, Non portarlo in braccio non sarebbe stato difficile. Insomma, tante difficoltà. Poi ci sono state le scuole speciali che, eh, io ricordo, avevo paura quando, quando c'era la festa della scuola, eh, perché, insomma, ecco, eh, non erano degli ambienti particolarmente belli da vedere, da frequentare e, e con scene che eh, erano davvero relegate in questo mondo un po', eh, passatemi il termine, eh, raccapricciante. E poi ci sono stata l'apertura, dei laboratori protetti della regione Lombardia, tante, tante... Cosa. insomma, Il bello è che io ho un punto di vista privilegiato perché in questi 50 anni io ho visto l'evolversi di tante tante cose. Ma eh, quando poi eh, sono entrato in, in seminario una cosa che mi ha stupito è che eh, ad esempio c'era un anno di teologia nel quale non, non si andava in parrocchia, ma si veniva mandati in varie esperienze a fare delle esperienze. C'era fra le varie cose, tra la tossicodipendenza, il carcere, gli anziani, i minori in difficoltà, eccetera. E c'era anche la disabilità, ma in tutti gli anni di, eh, di teologia io non ho mai sentito un corso, un, una sola parola sulla disabilità. E quindi eh, io mi sono fatto una domanda, ma se, se la disabilità eh, no, non è un argomento della teologia, se la teologia non, non sa parlare di disabilità, vuol dire che la teologia è disabile. Cioè gli manca una abilità, non sa cosa dire, insomma, ecco. e, e allora poi, vabbè, queste riflessioni sono state portate un po' dentro nel cuore, e poi alla fine... Di, dopo 18 anni di, di, di vita da prete dell'oratorio e quindi per la pastorale giovanile sapete che noi qua in Lombardia abbiamo eh, l'esperienza degli oratori Io sono stato in due grandi parrocchie e, e forse anche perché e, appunto lungo questi anni avevo cercato un po' sempre un po' volutamente un po' anche ingenuamente o comunque istintivamente sempre di eh, non, non tenere mai fuori nessuno dall'esperienza dell'oratorio, anche se ho sempre detto che l'oratorio è per tutti, ma non tutti sono per l'oratorio, ecco, per cui è, è un'esperienza comunque parziale, però quando arrivavano delle richieste no, cercavo di non dire mai di no a nessuno e forse anche per questo eh, l'arcivescovo, anzi allora eh, Monsignor Delpini era ancora vicario generale, mi disse ci sarebbe una, eh, un aspetto, eh, ci servirebbe un sacerdote per la Caritas. Eh, e questo per me è stata una grande benedizione perché io, a differenza di eh, Don Mauro Santoro, che è il nostro responsabile diocesano e che forse tu, Michelangelo, conosci perché era intervenuto anche in uno Beh. di questi convegni, Don Mauro Santoro. Collabora con uh, suor Veronica Donatello e ha collaborato lungamente ecco, sulla pastorale soprattutto dei bambini della catechesi, lui adesso è responsabile diocesano per la disabilità, a me è stato chiesto di stare in frontiera, cioè eh, di fare da Tradunion come Caritas, centri di ascolto e quindi anche eh, collettore di tutte quelle richieste che magari non arrivano direttamente in parrocchia come richieste sulla catechesi, sui sacramenti, sui ministri, sui lettori, eccetera ma arrivano da famiglie che hanno questa realtà e che vivono questa realtà in casa eh, e, e questo a me piace molto piace molto perché mi permette di guardare la Chiesa dall'interno verso l'esterno ma anche dall'esterno verso l'interno e capire eh, insomma, che, che ci sono delle ferite e che non dobbiamo aver paura di guardarle queste ferite. La Chiesa è, eh, è un corpo e questo corpo non è perfetto eh, ma ma è il corpo di Cristo e il corpo di Cristo va oltre i confini dell'oratorio va oltre i confini della chiesa parrocchiale va oltre i confini delle nostre assemblee apostoliche eh, e tiene dentro l'umanità e questo è per me molto importante perché mi dice tante cose mi dice ad esempio che ci sono persone che non si sentono accolte nella chiesa Prima eh, Totò parlava del Giubileo della Misericordia e de, in quell'occasione eh, si celebrò anche il Giubileo delle persone con disabilità. Ma se osservate, eh, Papa Francesco prese quell'occasione eh, per buttare giù i muri. Disse se quel parroco fa delle scelte tra i parrocchiani, chiuda, chiuda la chiesa. Chiuda la chiesa. Chiuda, chiuda la chiesa. Per favore e, la chiuda. Per favore la chiuda. Ecco, sì. eh, certo è una battuta, non è, è battuta. un documento ufficiale, non è un'enciclica, è una battuta, ma dentro in quella battuta c'è dentro una bomba atomica. Eh. E questo significa che eh, la, Chiesa non, non vuole, la Chiesa di Papa Francesco non vuole difendere se stessa e dire che è brava, è capace, fa tutto, sa tutto, ha già risolto tutto. Eh, ma che ha il coraggio di guardare anche alle sue ferite a quel parroco che non capisce a quel sacerdote, a quella suora che dice quella frase sbagliata a quel magari anche quel membro eh, della Chiesa che, che invece fa un po' magari, che ne so, anche il fanullone non ha voglia di far niente, che ne so io le ferite ci sono ecco, noi dobbiamo sempre considerare e questa è la grande intuizione che mi guida è che il corpo di Cristo risorto era un corpo ferito, non era un corpo, no? Dopo a noi piace dire che è glorificato, ma eh, Gesù dice metti, metti la mano nei, nei buchi dei chiodi, metti la mano nel costato, e, e quindi vuol dire, beh, mettiamola sta mano. Eh? E, e quindi io ho cominciato a lavorare, e, e sto lavorando eh, con grande gioia proprio, eh, sulla frontiera, eh? Eh, anche là dove ci sono le ferite. E quando sono andato dall'attuale eh, vicario eh, generale, eh, perché poi De Pini appunto, è diventato vescovo, gli ho raccontato un po' eh, simpaticamente, gli ho detto vengo a dirti dove spendete i vostri soldi, <ride> ma per ridere insomma, no? per dire do, dov'è che faccio pastorale, e lui davvero mi ha ascoltato tanto e mi ha detto però Don Stefano adesso devi scrivere, questo bisogna metterlo per iscritto, bisogna scrivere. E lì io sono rimasto molto nell'imbarazzo perché io non so scrivere, non so, non preferisco chiacchierare, ecco, preferisco parlare, ragionare insieme, eccetera. Però, dopo con il mio padre spirituale, mio padre spirituale mi ha detto: Ma tu non ti devi preoccupare, se lui te l'ha detto, tu fallo, e punto, dopo quello che sarà, sarà. E ne è uscito un libro che adesso sta eh, circolando nella Chiesa, che parla di dieci passi. Di dieci passi per passare dall'assenza delle persone con disabilità all'appartenenza. Attenzione che prima Catiuscia Betti della diocesi di Lodi ha parlato di una pastorale inclusiva. Bene, io sono oltre la pastorale inclusiva. A me il discorso dell'inclusione non piace, è molto pericoloso, è un termine bello per carità divina, no? eh, però eh, ha un rischio grande al rischio ancora che ci sia qualcuno che deve includere qualcun altro quindi ancora una volta c'è un qualcuno che una si chiuda su qualcuno una specie di concessione, concessione Bravo, sì. E eh no pure io sono dei dubbi su questo eh, invece eh, no, proprio pochi giorni fa mentre parlavo in un incontro di questo genere una persona penso una giovane ha mandato una domanda eh, e dice ma se una persona non vuole essere inclusa, cosa si può fare? E io credo che questa sia la vera domanda scandalosa eh, che, ci, che ci deve percuotere eh, perché, perché io non, non devo includere mio fratello nella mia vita, mio fratello con disabilità. Io devo scoprire la bellezza e la grandezza e il valore teologico della sua vita così come essa è, del suo mondo. Io non devo eh, eh, riempire Roberto di concetti teologici che io nella mia mente riesco a concettualizzare e che lui non potrà mai concettualizzare. Roberto non è stato preso a, a, a catechismo. Perché si è, è dato spazio troppo legge. spazio, Don Stefano, al, al cognitivo. E, e questo è cognitivo, no? e certamente. culturale. E no? ci sono dei, proprio eh. Dei, eh, delle barriere che devono essere abbattute. Eh, e la prima forse barriera non è quella architettonica, voi siete eh, non vedenti e chiaramente la barriera architettonica la sentite molto forte, ma il problema è che come io con i miei occhi che vedono come io ti vedo questa è la prima barriera. Cioè se già io sono io e tu sei tu e non siamo un corpo unico, eh, allora è già grave questo. E questo sta già tutto scritto nel Vangelo, non è che Don Stefano si inventa niente. Quando noi prendiamo il Nuovo Testamento e apriamo prima Corinzi 12, si parla del corpo di Cristo e, e, e dove nessun membro può essere perduto. Anzi, dove Paolo dice che quelli meno onorevoli, cioè quelli... Quelli più fragili, quelli, sì. quelli più delicati, devono, noi nel, nel corpo fisico li curiamo di più. Eh, se ti dicono che hai un po' di soffio al cuore, te corri dal cardiologo, eh? eppure è un muscoletto. Sì. Non è il bicipite o quadricipite, no? che uno dice un bel muscolone grande. Eh Sì, però perché lo curi così il muscolo cardiaco? Perché sai che è più delicato degli altri. E, e, e allora qui la Chiesa deve farsi una domanda ed ecco che io da artigiano perché non sono teologo non ho nessun titolo, non ho nessun niente di niente eh, eh, ho ribaltato la domanda proviamo a smettere di pensare che cosa Dio dica della disabilità di fare convegni dove la teologia parla della disabilità e proviamo a chiederci che cosa la disabilità dice di Dio, perché teologicamente è questo il cammino che Gesù ci ha chiesto di fare. Ha detto quando io sarò innalzato da terra, cioè quando io sarò completamente disabile, io vi attirerò perché vi parlerò di chi è Dio. E le, le, la manifestazione più alta dell'identità di Dio, noi ce l'abbiamo sulla croce e noi cattolici, e noi cristiani non possiamo bypassare questo elemento perché se no, se no stiamo parlando della storia di Pinocchio che è diventato bambino ma stiamo scherzando allora la teologia deve partire eh, dalla fragilità e io non parlo della teologia della croce come sofferenza ma come condizione di vita come condizione di esistenza cioè mio fratello esiste mio fratello è persona completa. Dio non ha fatto sbagli, non ha prodotto scarti, non è un, un, un, un oggetto difettoso. È una persona. Ora che, eh, che ne so, a, possa avere, eh, non possa guidare la macchina, oppure non possa eh, imparare a, a leggere, a scrivere, o, o, oppure a, a concettualizzare... Eh, che ne so io, un teorema di Einstein, ma questo non, non dice della sua persona. È come se io eh, di un vino, anziché berlo, guardo l'etichetta e la forma della bottiglia. Ma la qualità di un vino è data dal vino stesso, non è data né dalla bottiglia né dall'etichetta. E quindi anche nella Chiesa dobbiamo stare attenti a non parcellizzare, perché certamente bisogna avere, eh, non so, un'attenzione un particolare che ne so alle persone non vedenti, alle persone non udenti, alle persone disabili in carrozzina, ai disabili intellettuali, ma ci mancherebbe. Ma sono tutti figli però, ne? Cioè non è che una volta che ti ho messo l'etichetta e ti ho messo dentro una bottiglia, io ho assaporato la persona che tu sei. E quindi ecco che questo libro... Eh, Vuole dire questo, che, eh, che la Chiesa deve fare un cammino, no? e, e la cosa che, che, che sta succedendo, ed è recente, è che eh, questi dieci passi alcune diocesi li hanno prese per riflettere seriamente. Sto collaborando con la diocesi di Bolzano-Bressanone, sto collaborando con la diocesi di Treviso, con la diocesi eh, probabilmente di Vicenza, che mi hanno appena contattato, perché ci si rende conto, cioè, se uno legge, dice, oh, caspita, ma qua abbiamo sbagliato qualcosa. Cioè, qui abbiamo davvero, come diceva padre Alfonso, abbiamo concettualizzato la fede. Ma la fede è essere un corpo così com'è. Ora, come posso io dire, no, tu non puoi venire a catechismo perché non sai leggere e scrivere, no? Come faccio io a dire che il tuo vissuto spirituale non mi riguarda? Anzi, no? pensiamo eh, cos'è stata eh, la sofferenza dei miei genitori di avere un bambino bravissimo, fra l'altro con una spiritualità spettacolare, e che però non gli fanno fare la prima comunione. Non gli fanno fare la cresima. Ma perché? Io quando esco di casa per andare a celebrare la messa, l'unico augurio lo ricevo da lui, che mi dice buona messa, ricordati della zia Luciana perché la zia Luciana, anziana, 95 anni, è in una casa di riposo, e, e questa è la sua spiritualità. E non c'è una volta che lui, eh, che ne so, faccia la comunione, che non eh, preghi per tutte le persone, adesso sta pregando per, per, per tutte le persone del, del sanitario, no? perché li vede in difficoltà, negli ospedali, eccetera, senti i telegiornali. Ora, come, come si può pensare eh, che... Si possa anche solo pensare una pastorale inclusiva e che non parta da un pensiero teologico forte. Ecco, io chiedo a voi, eh? voi vi chiamate Movimento Apostolico ciechi. Voi a, avete eh, oh, movimento apostolico, eh? Cioè non è che potete stare lì a, a, a giocare le biglie. Voi dovete essere in movimento e dovete essere apostoli. Cioè. Non c'è come chi vive la disabilità dall'interno che può dire come la mia disabilità mi parla di Dio. E qui noi, no, che ci riteniamo normo dotati, abbiamo bisogno di racconti di fede, di racconti di cammino di fede. Tutto mi, mi racconta eh, l'esperienza eh, dell'andare a portare la comunione. no? E però quello che mi meraviglia è che... Me, me lo racconta come se fosse un caso isolato e unico, e, e ma io mi dico, ma, ma dove siamo? No, E quanti sono i, i lettori nelle nostre comunità cristiane? Quanti sono i partecipanti ai consigli pastorali? Chi mi racconta, se non chi vive da, dall'interno della disabilità, come Dio si rivela nella sua disabilità? È chiaro che, eh, per fare un racconto bisogna fare un'esperienza è chiaro che è importante trovarci in momenti come questi dove eh, abbiamo bisogno di sentire che siamo no, eh, protagonisti ora eh, protagonisti, ma protagonisti dello Spirito Santo Non eh? <ride> protagonisti perché eh, tiriamo testate contro le porte delle chiese ecco, quindi questo, questo tipo di passaggio ecco da ultimo eh, mi piacerebbe dire eh, eh, che probabilmente eh, ciò, che, eh, ciò che deve cambiare eh, è proprio passaggio dal termine inclusione al termine appartenenza. Il termine appartenenza... Eh, quando io dico anche in italiano poi in inglese è più forte forse non so lo sento di più ma quando dico eh, tu mi appartieni io ti appartengo io non riesco più a distinguere qual è il soggetto agente qual è il soggetto agito cioè chi è che fa l'azione se io dico tu mi appartieni io ti appartengo chi agisce e chi agisce su chi no vuol dire che è un nucleo indivisibile questo e che è ben diverso dal termine inclusione ecco perché eh, il libro dice la disabilità ci rende umani cioè eh, il principio fondamentale è che Dio per dire sé l'ha detto in un uomo quindi noi dobbiamo partire dal, da ciò che ci unisce nella nostra umanità ciò che ci fa appartenere e pensiamo quante volte la disabilità viene presa come termine di esclusione dall'umanità addirittura eh, no, fonte di stermini ecco quindi quest, questo passaggio io credo che movimenti come il vostro eh, siano eh, davvero punti eh, irrinunciabili e definitivi eh, probabilmente il mio Robertino no, non può prendere la parola eh, davanti a un sinodo di Vescovi eh, perché non lo ascolterebbero non avrebbero magari la pazienza no? oppure eh, custodire che ne so, un ufficio diocesano eh, perché nessuno sia eh, escluso ma tutti siano appartenenti eh beh, io dico magari voi, sì però, eh, altri che hanno magari, ecco, non lo so, sono, sono delle idee, ecco, quindi Michelangelo fa, fammi sì, delle sì. domande più specifiche. Sì, sì allora apriamo il dibattito e poi farei fare qualche conclusione anche tu, ecco, io direi, ti ringrazio veramente tanto per la testimonianza significativa, le, le sollecitazioni, le riflessioni che partono dal vissuto e che hai voluto condividere eh, con noi su eh, quale avremo modo di ragionare anche a partire da ora ma insomma anche oltre questo incontro